Perché l'oro è prezioso? Mi presento, sono Davide Campomaggiore, mi occupo di metalli preziosi da oltre 10 anni e sono il titolare di Oro Ethic, una catena di compro oro divenuta famosa e media per il suo grande lavoro di supporto e tutela al consumatore e ai clienti. L'oro da millenni ha sempre avuto un ruolo davvero cruciale e importante nel genere umano. Ha detto di molti ha avuto un valore ed ha un valore nettamente superiore al suo valore intrinseco, seppur ha ottime qualità fisiche. Oro ha significato molte cose per il genere umano, soprattutto quando l'uomo ha scoperto come utilizzarlo, fonderlo e sfruttarlo per le proprie necessità. Bellezza, divinità, scambio, denaro sono tutte caratteristiche associate all'oro nel corso del, del tempo. Si può dire che del denaro l'oro sia stata la sua primissima forma e da quel momento ha avuto un significato storico importantissimo nel corso della storia dell'uomo. Oltre al suo valore economico, oro ha significato anche fiducia. Da sempre chiunque ha posseduto anche un singolo pezzetto di oro aveva la fiducia e la certezza che poteva in qualunque momento, in qualunque parte del mondo, rivendere quel pezzo di oro e ricavarne del denaro. Ecco perché ancora oggi, a distanza di secoli e millenni, l'oro viene considerato il bene rifugio per eccellenza. E viene considerata la risorsa su cui versare i propri capitali quando c'è incertezza economica ed è quello che sta succedendo in questo periodo che sto registrando il video di enormi tensioni geopolitiche con la guerra tra Russia e Ucraina. Dove si trova l'oro? Si trova nei filoni minerari e nei depositi alluvionali e nel corso dei secoli anche attraverso la cinematografia c'è stato possibile scoprire e vedere come l'uomo nel tempo è andato alla ricerca di oro sia nelle miniere che nei depositi alluvionali appunto nel corso di fiumi e ruscelli il rastrello a cercare delle pepite d'oro. Si dice che sia più difficile trovare una pepita di, della grandezza e del peso di un'occia che un diamante di 5 carati. Le caratteristiche dell'oro, le caratteristiche fisiche? Le caratteristiche fisiche dell'oro sono davvero notevoli sia per la sua resistenza e durevolezza nel tempo che per la sua capacità di resistere a agenti chimici. Per questo ha moltissime applicazioni sia nel mondo della gioielleria che nel mondo dell'elettronica, nel mondo della medicina viene utilizzato davvero in tantissimi campi. Inoltre l'oro è limitato sulla terra e questo lo rende davvero prezioso. Il fatto che sia una quantità limitata e quindi non disponibile a tutti lo rende sempre più prezioso nel tempo. Ad oggi sono state estratte circa 190.000 tonnellate di oro. Si dice che estraendo tutto l'oro del mondo questo riempirebbe un cubo largo 21 metri per 21 x 21 circa tre piscine olimpioniche all'interno di tre piscine olimpioniche noi potremmo mettere tutto l'oro del mondo quindi visivamente si può capire facilmente che non è poi così tanto ed ecco perché per millenni i popoli si sono battuti per loro e ancora succede oggi se vuoi avere più informazioni visita il sito venderearousato.com dove troverai tantissimi articoli e se vuoi avere un confronto con uno dei miei consulenti vieni a trovarci al negozio e soprattutto approfitta dell'offerta che fa Oroetic dandoti la possibilità di vendere eventualmente il tuo oro sfruttando 4 bonus a te ris riservati. Per scoprire quali bonus sono vai su www.offertaoroethic.it Ciao e grazie!